salve a tutte e tutti faccio un nuovo video questa mattina facendo colazione perché ho visto che vi è piaciuto molto la chiacchiera della mattina e io non ho tempo altri giorni per fare eh, oggi è eh, giovedì 15 ottobre dell'anno 2020 Messo la tazza adesso metterò il latte metto il medicinale ne sono rimasti di questo fiasco cinque tre quattro cinque ne porta ne porta cinquanta e poi la frutta secca che non mi va vale di servirla, un'altra parte Ecco qua, care amiche ed amici. Speriamo di filmarmi bene perché non posso guardare quello che sta facendo il cellulare, ma eh, volevo fare questo video di mattina, a ah, eh, non vi scordate che oggi 15 ottobre, uscirà 15 ottobre, uscirà una premier. Nella quale io vi ringrazio delle due, due dei 2000 iscritti che ogni tanto retrocedono, ogni tanto aumentano e che ho fatto giorni fa. Quindi questa premia probabilmente uscirà fra una settimana perché non deve andare a interferire quella che è uscita che, che sta per uscire oggi anche perché io involontariamente ho salvato un episodio di spreche in questo canale di, di youtube a santa chan invece avrei dovuto salvarlo avrei voluto salvarlo in radio podcast spreche radio Pro podcast of santa gian Allora, adesso che ci sto, parliamo di un argomento. Come sempre faccio. Adesso c'è un conflitto. Un conflitto fra Azerbaijan e Armenia. Per il Naborgo Karagah, se non mi sbaglio. Ebbene, parte la pericolosità del conflitto in sé e il fatto che già stanno morendo centinaia se non migliaia di civili nell'indifferenza di tutto il mondo il pericolo che si stenda una guerra per ragioni geopolitiche è enorme già da anni gli stati uniti si vengono confrontando con russia e mettono in mezzo l'Unione europea ma adesso le cose peggiorano infatti non è soltanto un conflitto fra azerbaigiani e armeni per un per una zona una regione armena che gli contendono gli azerbaigiani ma gli azerbaigiani che sono in maggioranza musulmani sono appoggiati dai turchi che fanno parte della nato e E gli armeni, di maggioranza ortodossa o cristiana, sono appoggiati dai russi: passa, semi di giratore, di zucca. Noci. vi lascio immaginare cosa succederebbe nel caso in cui o appoggiassero più massivamente schierandosi apertamente già lo hanno fatto in parte o intervenendo direttamente i russi e i turchi cosa succederebbe magari interverrebbe come al lato della russia iran siria e poi il turchia si trascinerebbe molti paesi della nato non sarà una libia non sarà una siria potrebbe venire la terza guerra mondiale e tutto questo è già successo nel passato quanti di voi si ricordano voi che avete 18 20 anni 13 anni dell'ecidio della massacre del genocidio dell'olocausto armenio perché finché si tratta dell'altro olocausto tutti ne parlano e e si dice mai più mai più un olocausto la solita falsa e vuota retorica, perché fra il 14 e il 15-16 <coughs> è stato compiuto l'olocausto armeno ad opera dell'impero turco-ottomano, ma anche realizzato dai giovani turchi di cui faceva parte Ataturk. <coughs> perché i giovani turchi più che essere un movimento musulmano erano un movimento ultranazionalistico e per comprendere meglio questo nel suo contesto bisogna sapere che ai tempi della prima guerra mondiale i turchi erano alleati della germania quindi molti soldati tedeschi stavano in turchia e molti soldati tedeschi avrebbero compiuto avrebbero partecipato all'olocausto degli armeni questo perché soprattutto gli armeni prevedendo che li avrebbero voluto invadere l'armenia e uccidere si erano alleati con i loro alleati naturali, i russi, perché gli armeni sono principalmente ortodossi, cristiani ortodossi, e erano alleati dello zar. E allora ci fu, quando scoppiò la guerra, per non andare contro i russi, un'ampia disserzione di armeni. Dalle file dell'esercito turco ottomano e passarono o a combattere in proprio a combattere nell'esercito russo, facendo così gli armeni: conquistarono una città che poi ebbero intenzione di dare ai russi, una città della Turchia quindi bisogna dire che se i russi avessero vinto nella prima guerra mondiale molte città occupate dagli armeni della turchia diventavano russe o armene e quindi i, i turchi che fecero fecero innanzitutto uccidere l'intelligenza armena che viveva nelle città turche soprattutto a costantinopoli cioè in eh, isle, Nell'ex Costantinopoli, eh, Istanbul e anche ad Ankara: cioè, tutti i professionisti, dentisti, eh, avvocati, giornalisti. Questa sarebbe l'intelligenza, tutta la gente istruita, e poi degli ufficiali, dei sottufficiali, dei soldati che hanno preso come dissertori o che sono passati dal lato del nemico facevano impiccare a decine di migliaia ma non paghi di questo hanno voluto fare una pulizia etnica che ha colpito non soltanto gli armeni ma anche eh, gli ebrei si crede eh, ed anche i greci oltre che i russi fra i civili e gli stessi tedeschi che erano alleati dei turchi perché i turchi appoggiavano con l'impero ottomano, appoggiavano eh, i tedeschi nella prima guerra mondiale 14-18. I tedeschi collaborarono a questi: cidi facendo eh, le marce della morte, che poi dicono che saranno le esercitazioni per quelle che poi faranno, per esempio, in Ucrania. Faranno delle marce della morte eh, perché la gente moriva o per sfinimento o perché li trucidavano lungo il cammino ieri tutto il mondo state a guardare Perché c'era una guerra nato, adesso i turchi si servono degli azerbaigiani per occupare l'Armenia, conquistarla, magari di, di, di scioglierla come stato perché se gli prendono quella regione del Nagorno Karabakh, come si chiama. Credo che sia quella. Poi stanno già dentro l'Armenia. Siccome l'Armenia già di popolazione ne ha poca, e già se uccidi civili bombardando obiettivi civili e conquisti regioni, in pratica risolvi l'Armenia. pubblica non fa nulla nulla quando commenterete questo video che non sarà più premier mi raccomando voi potrete fare qualcosa voi che mi guardate inventate qualche cavolo di hashtag Stag fermiamo il genocidio armenio oppure hashtag tutto sempre attaccato. Fermiamo la guerra, eh, non so, dovrei io dare l'esempio. Eh, fermiamo guerra, eh, la guerra nel navorgo Karagan. Fermiamo guerra azerbaijan armenia. Pace in Armenia, inventatevi qualche cavolo di hashtag e mettetelo. Fasica. Fascia per la fronte. Vabbè, non c'è niente, sta per terra. Inventatevi qualche hashtag e mettetelo. Mi raccomando, contribuiamo veramente alla pace. biscottino il fiasco c'ha le fragoline <ride> ah avete... avete visto io c'ho il fiasco con le fragoline ah <ride> non mettiate hashtag fragoline eh, mi raccomando fate i segni Io ho visto che le live live le vedono in pochi le mie partecipano in pochi poi c'è una webcam del 99 filma male allora se questa premier viene troppo larga questo video viene troppo largo lo dovrò editare in un formato inferiore a quello abituale questo cellulare il nokia ascia 302 filma in 320 e eh no in 640 x 480, e io gli do un'edizione hardware acceleration in H264 di eh, 720 x 960, qualcosa del genere. Magari darò, darò un formato 640x480 o qualcosa di superiore, cioè, in pratica, rimarrà dello stesso formato, però, editato in qualcosa del genere come un'ora sarà meno pesante da caricare perché se dura più di mezz'ora c'è un orologio che va male non mi può dire ma io credo che durerà più di mezz'ora questo biscottino integrale ah ah ah, ah. Che buono, ecco questo è tutto. Vi volevo parlare di quello che succede tra Azerbaijan e Armenia che si stanno confrontando, ma è un conflitto geopolitico che può scappare di mano. due biscotti soltanto fragolino a favore di camera può scappare di mano questo conflitto perché interviene russia ci sono delle tensioni fra occidente la nato e russia poi già gli stati uniti non, non hanno un ruolo preponderante nel mondo i paesi Arabi si sono alleati a Israele, non c'è tanto amore fra eh, i Paesi arabi e Iran, e Turchia. Insomma, eh, si sta squilibrando il mondo, si stanno formando de, de una, delle relazioni di nuovi equilibri, e chissà che gli armeni non, non li appoggeranno non soltanto i russi, ma anche i cinesi e gli indiani. E allora viene un patatrack veramente viene un casino della madonna e, e poi perché questa guerra che colpisce i civili soprattutto dal lato armenio c'è il sapore c'è il sapore di una reminiscenza Razziale, come quel genocidio che i turco ottomani i tedeschi in turchia e i giovani turchi di atatürk e quel dei cui aderì atatürk hanno fatto contro armeni eh, cristiani eh, greci basta cercare cercate in wikipedia genocidio armenio olocausto armenio viene chiamato in molti modi cercate sul web genocidio armenio olocausto armenio ci sono stati come testimoni dei soldati dell'esercito turco ottomano dell'impero turco ottomano c'è stato addirittura uno che era di origine venezuelana e che ha preso delle foto le marce della morte Obbligavano donne e bambini a marciare fino allo sfinimento, fino alla morte oppure con un colpo alla nuca: uno sparo alla nuca, o eh, linciati e li abbandonavano nel cammino per quello marce della morte, come gli stessi nazisti hanno organizzato dopo contro altre etnie. Il mondo continua ad andare avanti con questa ipocrita eh, diciamo morale la storia si deve imparare perché non si deve ripetere più chi conosce la storia non ripete gli stessi errori qua non si tratta di errori o incidenti qua si tratta di crimini e non è vero che non si ripeteranno più perché se si ripetono le condizioni per le quali i crimini sono stati commessi per esempio i ladri sono recidivi gli omicidi sono recidivi recidivi di cedili sono avete capito perché perché ogni volta che un ladro ha opportunità di rubare per guadagnare lo fa lo farà e lo continuerà a fare non è che dice ma hanno messo in un galera una volta non rubo più no il ladro continua a rubare perché è una forma facile di guadagnarsi denaro, anche se rischiosa. Allora, le stragi di Stato, eh, le, i genocidi si continueranno a fare come sempre si sono fatti, le cosiddette pulizie etniche, le purghe. E il i mass media che creano disinformazione facendoci credere che mm -hmm. da dopo la eh, seconda guerra mondiale non sono più successi dei genocidi perché quelli di polpot in cambogia ce ne sono tali migliaia per esempio fra utu e tutsi in Africa si sono massacrati 800.000 persone a colpi di macete perché appartenevano a una etnia diversa e, e nessuno commemora ciò che è successo in ruanda fra uto e Tutsi, due etnie due razze africane totalmente diversi morfologicamente parlando non c'è una commemorazione annuale in occidente di quello sembra che da dopo la seconda guerra mondiale non siano più successi dei genocidi e nessuno si ricorda del genocidio armenio successo prima della seconda guerra mondiale a cui parteciparono anche i tedeschi che poi applicarono eh, la camminata o la marcia della morte prima di ricorrere a altri metodi come la gassatura, il fucilamento, seppellire vivi. Come è successo eh, in Baby Bar, mi sembra in Ucraina che hanno seppellito vivi. Prigionieri o li butano nei laghi i nazisti, ecco, questo è successo prima di tutto il resto il genocidio armenio e ci ritroviamo dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo il genocidio armenio, successo dal 14 al 16 o al 15 per due anni, credo, con un altro genocidio che prende un'altra forma, già non si tratta più di prendere. Gli armeni in Turchia e massacrarli perché non vivono più armeni in Turchia, o nel, ne esistono pochi, ma si tratta di bombardare le città armene in modo da distruggere tutte le città armene e ammazzare tutti gli armeni che vivono nella zona contesa da azerbaijan e poi occuparla perché una volta che non vive più nessuno, armenia è un paese con una popolazione molto bassa con un esercito molto debole e una volta che perdono la popolazione in quella regione che e i soldati lì è facile da conquistare quella regione e fra dieci 10 o vent'anni anni 10 o 20 anni magari cade tutta armenia allora ecco, finisco l'arte Allora, mi raccomando, fate i bravi. Ecco il mio supporto del cellulare. Ho messo pure la protezione del cellulare per rialzarlo un po'. Il coperchio, prego una tazza. allora mi raccomando mi raccomando prima ho detto oggi 15 ottobre giovedì eh, 2020 ci sarà la premier e, e poi vi ho detto questo video uscirà come premier eh, dopo e quindi è inutile che vi ricordi in questo video che oggi ci sarà la premier. Se questo video lo vedrete minimo una settimana dopo sono dei lapsus che ho degli errori che vengono nel, nella facendo un video senza poi editare ma eh, sì questo video uscirà dopo la premier di oggi quindi se avete visto questo video forse o vi siete persi la premier lo potete la potete vedere come video normale oppure già l'avete vista la Premier quelli che ve lo sto a ricordare a fare allora qua il vostro sempre vi lascia ho visto che il formato di fare la colazione parlando vi piace perché è spontaneo va perché io faccio tutti i video spontanei mi sono cambiato unicamente la eh, qua eh, non è grigia non è quella grigia e nera e nera quindi cambia questo, ma adesso vi lascio perché il video probabilmente lo dovrò editare a un formato molto basso, altrimenti ci metto 18 ore a editarlo perché venga leggero leggero lo possa caricare in un'ora. Allora, grazie a tutte e tutti di avermi seguito, mi raccomando, esprimete il vostro pensiero sotto questo video e commentatelo, dategli like e condividetelo affinché anche altri possano dire quello che pensano. Ciao ciao dal vostro sentenziano.